Ciao a tutti! Oggi prepareremo il liquore alle fragole o fragolino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 10 giorni per la macerazione. Gli ingredienti sono fragole tagliate a pezzetti, alcol puro per alimenti, bacca di vaniglia, acqua e zucchero. Che ci serviranno in seguito. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno di una boccia capiente le fragole. Mettiamo un pezzetto di baccello di vaniglia e versiamo l'alcol. Chiudiamo con un coperchio e lasciamo macerare per 10 giorni in luogo fresco e al buio, agitando la boccia ogni giorno. Trascorso il tempo di macerazione, prepariamo adesso lo sciroppo. Mettiamo all'interno del boccale l'acqua e lo zucchero. E lo facciamo cuocere per 20 minuti, 95 gradi, velocità 2. Lasciamo raffreddare completamente all'interno del boccale. Nel frattempo andremo a filtrare l'alcol. Una volta che lo sciroppo si è raffreddato, abbiamo filtrato l'alcol. Adesso lo andremo a versare nel boccale insieme allo sciroppo. Lo facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. Il fragolino è pronto, trasferiamolo in una bottiglia, conserviamolo in frigorifero per due settimane prima di consumarlo. Liquore alle fragole o fragolino. Grazie e alla prossima ricetta!